Sono un collega amministrativo dell'azienda sanitaria locale 4, Torino 4, assunto per la campagna vaccinale soprattutto in prima linea anche con i colleghi sanitari dall'autunno del 2020. A fronte di un contratto di 36 ore settimanali come consuetudine del pubblico affrontavamo turni anche da 60-70 ore settimanali, appunto quindi 7 giorni. E quando era il momento di raggiungere gli obiettivi regionali, giustamente per affrontare la, la crisi sanitaria, quindi le nel periodo soprattutto delle 500.000 vaccinazioni al giorno si procedeva a ritmi serrati, compromesse, tutto ciò che ci si aspetta soprattutto a, a questa età in un impegno così di questa portata nello Stato. Adesso sappiamo siamo tutti qui per lo stesso motivo. Eh, siamo ammareggiato, siamo, sì, amareggiato. Allora, situazione precaria, la regione non stabilizza, Cirio continua a dire che la colpa è dei trasferimenti dei fondi da parte dello Stato. E voi in che situazione state lavorando? In eh, questa situazione qui stiamo lavorando in una situazione di precarietà. A giugno se i colleghi verranno lasciati circa 3.000 ci troveremo delle situazioni come ad esempio eh, i, i CAS, le case della salute, il territorio che doveva essere potenziato con l'infermieri in di famiglia e comunità come delle scatole vuote. Lasciando a casa questi colleghi si rischia veramente che poi i colleghi che ci sono nel sistema dovranno seppellire a quella carenza e quindi andremo in sofferenza e il sistema non reggerà. Quindi abbiamo bisogno di stabilizzare questi colleghi e fare ulteriori eh, assunzioni ed è per questo che stiamo chiedendo alla Regione di mettere soldi freschi, i famosi 58 milioni, per stabilizzare tutti i precari che da due anni con noi a tempo indeterminato stanno combattendo eh, contro il Covid, contro la pandemia sicuramente o molto probabilmente i dati ci, ci daranno naturalmente ragione sul fatto che ci sarà un ulteriore eh, impennata del Covid nel, prima della fine dell'anno 2022 e con risorse inferiori, in termini numerici di personale. Noi non accettiamo assolutamente che il personale che è stato assunto per la stessa emergenza rimanga a casa, perché domani qualora ci dovesse essere una necessità non lo troveremo più. Si parla di infermieri e osse personale che è stato formato in questi due anni e mezzo per l'emergenza Covid e ora naturalmente viene discriminato e abbandonato a casa gli eroi e gli angeli, noi non accettiamo questo, siamo vicini ai precari, diciamo no alla scelta economica puramente politica perché è un'irrisorietà il i 58 milioni di Euro che noi chiediamo perché servirebbero a stabilizzare il precario, quindi a tenere in piedi la sanità regionale e nel contempo stesso servirebbero per la prossima esperienza. Speriamo di no, ma i dati lo confermeranno a breve anche su un'eventuale ripresa pandemica. Allora, siete qui per la stabilizzazione dei precari, eh, ovviamente la regione non sembra dare segnali in questo senso. Eh, come state lavorando e mh, qual è la vostra sensazione rispetto al futuro per quanto riguarda la sanità piemontese? Noi abbiamo un grossissimo problema in questo momento, noi abbiamo i tempi determinati, gli interinali che scadono il 30 giugno. Non, abbiamo, non possiamo fare la programmazione delle ferie del personale se non, sappiamo, non abbiamo la garanzia che questi colleghi continuino a lavorare con noi. Quindi c'è un problema di stabilità e di garanzia di assistenza che in questo momento non abbiamo. Il primo luglio noi dovremmo ridurre i letti e chiudere i reparti per poter far fare il, eh, le ferie al personale attualmente in servizio. Per cui è indispensabile la, eh, la proroga dei tempi determinati degli interinali di tutte le figure sia sanitarie sia amministrative per poter andare avanti nell'assistenza altrimenti dovremmo, abbiamo dei grossissimi problemi nel garantire l'assistenza.